E quindi ripartiamo eh, appunto a, con qualche esempio pratico no, di applicazione delle, dei cicli eh, seguendo un pochino quelli che sono i suggerimenti no, che ci vengono dati qua nel, negli argomenti proposti sulle slide. Um, il primo ragionamento che facciamo, il primo esercizio che facciamo eh, è sui eh, cosiddetti valori sentinella. No? Un pochino l'abbiamo già visto quando parlavamo della variabile ok in cui c'erano dei dati in ingresso che non erano veramente dati ma erano indicatori eh, di qualche cosa che, eh, da trattare in modo particolare no? da trattare quello zero che non era allora ehm, immaginiamo di fare un esercizio molto semplice non guardiamo il codice ce lo costruiamo diciamo, noi stessi eh, lavorandoci direttamente eh, l'esercizio che vogliamo fare è eh, inserire dei numeri eh, facendo la somma di tali numeri che vengono inseriti e eh, andando avanti finché non viene no, inserito un valore particolare un valore speciale che indichi la fine dei, del, del, dei, dei numeri inseriti cioè praticamente stiamo cercando di risolvere il problema che dice fai la somma di, un certo, di una certa sequenza di numeri inseriti dall'utente ma io non so a priori quanti numeri vorrà inserire l'utente quindi leggo finché me ne dà, e però l'utente dovrà avere un modo per dirmi eh, non ce ne sono più, sono finiti. Era un po', se vi ricordate i primi flowchart che abbiamo fatto, il problema del fioraio. No? Eh, devo vendere i fiori, però a un certo punto devo sapere quando è l'ultimo che ho venduto. E quindi in qualche modo lui deve dirmelo inserendo un valore particolare eh, per indicarmi che ha venduto quell'ultimo fiore. Quindi proviamo a, a, a ragionarlo da zero. Prendiamo un piccolo letto in cui diciamo così somma numeri no? in cui il nostro obiettivo sarà eh, acquisire una serie di dati di numeri reali dall'utente e stampare ad esempio la cosa più semplice no? la somma di essi e volendo anche di valore medio se vogliamo, se vogliamo. Eh, non si sa a priori quanti dati verranno inseriti e poi dovrei, quindi dobbiamo anche risolvere il problema appunto eh, come facciamo a, a, a, a sapere quanti dati vengono inseriti quando l'utente ha terminato di inserire i dati allora, cominciamo con la parte più semplice. Eh, L'utente, cioè dobbiamo fare, acquisire un certo numero di dati e eh, farne la somma. Quindi noi possiamo avere un ciclo che nel suo cuore acquisisce un dato e aggiorna una somma. Quindi sarà una cosa del tipo eh, legge un dato, quindi dato uguale float input dato e avrò totale uguale più dato. Questo poi alla fine è il cuore. Dopodiché possiamo anche avere una variabile count così ci ricordiamo quanti dati stiamo leggendo. Questo è il nucleo che va ripetuto. Questo è il corpo del nostro ciclo. Leggo un dato, aggiorno un totale, aggiorno il conteggio dei dati, perché il conteggio mi servirà per fare la media, e itero. Quindi questo blocco qui lo devo ripetere tante volte quanti sono i dati inseriti dall'utente. While, while ci sono ancora dati. Due punti. Ci sono ancora dati, due punti. Eh? E questo lo ripeto finché ci sono ancora dati. Chiaramente la difficoltà è questo ci sono ancora dati che non abbiamo ancora deciso come funzionerà. Eh, mettiamolo in sospeso per un attimo, chiudiamo solamente le problematiche di questo ciclo. Qui abbiamo una variabile totale, e una variabile count, che sono aggiornate dentro il ciclo e quindi devono essere inizializzate prima. Vabbè, questo è facile, totale uguale a 0.0, count uguale a 0, E fin qua esattamente ciò che facevamo prima e alla fine dobbiamo stampare il totale quindi print eh, possiamo print sì. Eh, il totale vale totale qui uso sempre l'F string per velocità e poi se count è maggiore di 0 stamperò anche la media f la media vale totale su count ho dovuto mettere if count maggiore di zero perché se count fosse uguale a zero questa divisione chiaramente darebbe un errore quindi potrebbe darsi che l'utente non inserisca nessun dato allora il totale vale 0 se inserisco 0 dati ma la media non è definita, non è definibile con zero elementi ok Adesso il punto è eh, come faccio a sapere se l'utente vuole ancora inserire dei dati oppure no. Eh, ci sono vari metodi, il metodo più semplice è eh, avere un dato speciale, un dato non valido, che mi indichi che l'utente ha finito di inserire i dati. Quale può essere questo dato non valido? Eh, non lo so, dipende da quali sono i reali dati che dobbiamo inserire. Se questi dati fossero, che ne so, delle temperature, diciamo così, ambientali, probabilmente un dato di meno 100 non sarebbe credibile, un dato di più 1000 non sarebbe credibile. Allora possiamo identificare dei valori particolari, e quelli, sono, che, quelli, quelli che sono chiamati valori sentinella, che non sono da interpretare come dati normali, ma sono da interpretare, da interpretare come segnali, Ehm, segnali per ehm, eh, identificare un evento identificare una condizione particolare no? eh, però questo ovviamente dobbiamo saper distinguere no? conoscere quali sono i dati validi rispetto a quali sono i dati eh, anomali e quindi che decidiamo di interpretarli come sentinelle allora noi possiamo pensare che poiché stiamo facendo una somma di dati il valore 0 non abbia senso inserirlo forse oppure che questi dati siano positivi. Dobbiamo chiaramente specificarlo nel testo. Quindi possiamo, diciamo così, specifichiamo che si assuma che i dati da inserire siano tutti maggiore o uguale 0 e quindi un valore negativo inserito, eh, identifica il termine dell'inserimento. Inserimento dei dati da parte dell'utente. Cioè quando l'utente inserisce un numero negativo Significa, non significa che vuole fare la media o la somma di quel numero negativo, ma significa che vuole finire l'inserimento. E quindi in questa frase di input noi possiamo anche specificare l'utente, eh, diciamo così, meno 1 per finire. Poi che lui inserisca meno 1, che inserisca meno 7, noi nel testo abbiamo detto... Uh, un qualunque numero negativo me lo fa finire mh? però gli do un suggerimento un pochino più semplice perché se gli dico mettimi un numero negativo lo dici ma quale mh? andrà bene meno 0,7 meno 4 meno 100 diciamo meno 1 per dare un suggerimento mh? e quindi noi sappiamo che se il dato letto che deve essere un float corretto è stato convertito in un float questo float vale meno 1 oppure un numero negativo, abbiamo detto che accettiamo anche un numero negativo, allora mi devo fermare. Quindi questo dato, ps, fatto, lo devo controllare. Dato minore di zero. Allora, in questo caso, se il dato è minore di zero, ehm, vuol dire che valore sentinella, Vuol dire che l'utente vuole terminare l'inserimento dei dati, altrimenti vado avanti con l'esecuzione normale, quindi else, caso normale, e faccio il lavoro che dovrei fare normale. Quindi le operazioni che faccio nel caso normale le faccio rientrare all'interno della colonna else come corpo dell'else di questa istruzione if quindi queste istruzioni le faccio ma le faccio solo se il dato è un dato normale e quindi lo accumulo nel totale e ne tengo conto nell'incremento eh, nel, nell nel contare il numero di valori che ho letto mentre invece nel caso del valore sentinella cosa devo fare? Eh, devo terminare l'inserimento allora io qui so che voglio terminare l'inserimento ma per uscire dal ciclo while devo dire qualche cosa nella riga 12 in quest'altro punto. Quindi un'informazione che ho qui devo trasportarla fino alla prossima volta in cui la condizione del while verrà valutata. Una condizione nota ad un certo punto viene usata sfruttata e necessaria in un punto diverso. Beh, questo è il tipico caso in cui mi può far comodo avere una variabile flag, in cui, che posso chiamare fine, ops, fa, una variabile fine, la inizializzo a falso e qua dentro la faccio diventare vera. E quindi la mia condizione while ci sono ancora dati, chiaramente la trasformo, non si chiama, ci sono ancora dati, non, non lo posso scrivere, ma while not fine. Stiamo usando eh, una tattica simile a quella che abbiamo usato con quella catena di if per analizzare le stringhe, vi ricordate le date, ho un flag che metto a vero o metto a falso e poi più avanti lo vado, lo vado a interrogare quindi la condizione di ingresso quindi la prima iterazione viene fatta, sì o no? sì viene fatta perché fine è inizializzato a falso not fine contrario di falso è vero quindi sarà vero alla prima iterazione entro effettivamente nel ciclo while poi se il dato un qualunque dato inserito è minore di 0 fine viene messo a true, queste istruzioni non vengono eseguite perché sono in un else, e se il dato era 0 e se ho eseguito il ramo if, non eseguirò il ramo else, torna su e mi troverò fine messo a true, vuol dire l'utente vuole finire, e quindi not fine diventa falso, perché fine è true, ed esco e stampo i totali. Se invece il dato inserito non è negativo, quindi forse un dato positivo, un dato normale, questa istruzione non viene eseguita, eseguo queste istruzioni, la variabile fine non la sto toccando, vedete che non la tocco più, era falsa, rimane falsa, va bene, non c'è problema. E quindi poiché rimane falsa, questo ciclo continua ad eseguirsi. Allora, proviamo a vederlo funzionare e poi rispondiamo alle domande allora eseguiamolo inserisco un dato inserisco 3 inserisco 2 inserisco 1 inserisco meno 1 quindi in teoria mi aspetterei che questa cosa mi stampasse la somma è 6 e la media è 2 mi è andata bene la so il totale vale 6 e la media vale 2 adesso vediamo i vostri dubbi um... Antonio mi dice così facendo non posso inserire i numeri negativi. Sì, è l'assunzione che abbiamo fatto. Alla riga 5 ho detto questo programma funziona solo se i dati da inserire sono tutti positivi e quindi ho sull'insieme dei numeri float alcuni numeri che escludo a priori e li posso usare come valore sentinella. Mm? Ehm, torniamo tra un attimo su che cosa fare se invece non avessi questo lusso di poter dire i numeri sono solo positivi. Mm? dovremmo giocare sulle stringhe, uscire dai numeri reali. Um, Cristian mi dice lo 0 potrei usare come sentinella, perché tanto in una somma non mi cambia il totale. È vero, nella somma no, ma nella media sì. Quindi eh, lo 0 è un dato che non cambia il totale, ma cambia la media, e quindi se potrei considerarlo come dato ancora valido, perché di fatto poi mi abbassa la media rispetto ai numeri positivi. Ovviamente... Ho ragione io e ragione tu, cioè lo zero è valido o non è valido? Dipende da quale sia il problema vero che stiamo risolvendo. Qui stiamo risolvendo un problema astratto, sintetico, quindi... Ehm, però, eh, se io ho detto che i dati da inserire sono tutti maggiori o uguali a zero, allora lo zero lo devo considerare come dato valido. Perché l'ho scritto qui? Eh? È un'assunzione che faccio io. Tu puoi dire, ma io faccio l'assunzione che i dati siano positivi, va bene, e allora un'altra assunzione che se, diciamo così, la... Le specifiche del problema che hai ricevuto sono compatibili con, con l'assunzione che fai, va benissimo, perché chiaramente poi da lì in poi il programma ne terrà conto. Eh, nel while, Corrado, non potrei inserire dato uguale uguale meno 1 per farlo terminare? Quindi questo qui al posto di dato minore di 0, eh, voi mi suggerite scriviamo dato uguale meno 1. Eh, uguale meno 1. Sì, allora scrivere dato uguale meno 1 e anche se vogliamo più coerente rispetto a ciò che ho scritto qua anche qua è una questione di scelta io posso dire il valore sentinella è esattamente meno 1 oppure il valore sentinella sono tutti i valori negativi ad esempio meno 1 e io questo esempio gliel'ho messo qua tra parentesi e giustamente come dice Antonio ma anche meno 2 me lo fa finire sì, io ho scelto che tutti i numeri negativi me lo facessero finire non vi piace questa scelta? preferite essere precisi, devi per forza inserire meno 1 va benissimo Mettete quest'altra versione. L'importante è essere chiari su che cosa fa il programma. A volte ci viene già detto, a volte non ci viene detto esplicitamente e ce lo dobbiamo dire da soli. Dobbiamo noi fare delle scelte. Quali sono i valori sentinella? Io ho deciso, questo me lo sono scritto io, eh? un valore negativo qualunque identifica il termine dell'inserimento dei dati. Quindi per me qualunque numero negativo è una sentinella che indica la fine dell'inserimento dei dati. L'ho scelto io. Voi scegliete diversamente, va bene lo stesso. Okay? Eh, quindi le assunzioni si possono sempre fare se sono compatibili ovviamente con la consegna che era arrivata all'inizio. La consegna era questa, non diceva nulla sui valori e quindi eh, ho, ho dovuto fare delle scelte. Ehm, poi, eh, dunque, Capriere mi dice non si potrebbe scrivere while fine anziché while not fine e eh, no, sarebbe il contrario. Cioè, se io scrivessi while fine, eh, questo ciclo while non verrebbe mai eseguito perché fine viene inizializzato a falso e quindi while falso, la condizione viene trovata falsa già all'inizio della prima iterazione e quindi questo corpo non viene mai eseguito neppure una volta. Eh, while not fine invece viene esegue il ciclo se fine è falso e non lo esegue se fine è vero se vi trovate male con questo modo di ragionare potete invertire la variabile non la chiamerei più fine ma la chiamerei continua uguale true e allora qua scriverei uguale continua quindi parto con una variabile che chiamo continua la inizializzo true e se mi arriva la sentinella la metto false È la stessa cosa ho una variabile che mi dice se devo continuare allora sa why continua oppure una variabile che mi dice se devo finire while not fine quindi sono anche qua sono alternative altrettanto legittime io le lascio come commenti che sono tutte modi diversi di pensare alla stessa cosa quindi questo qua lo commento e questo rimetto not fine Okay. Eh, Alessio mi dice l'unico modo che ho per ottenere un risultato, per ottenere un risultato, quindi per arrivare alla print finale, immagino, eh, è quello di inserire un numero negativo, sì. In questo programma io non ti sto stampando i risultati intermedi, ti sto stampando solamente il totale, dopo che tu mi hai detto non ci sono più numeri nuovi e quindi fai conto con questi. Ehm Corrado, Corrado, mi dice, okay, Corrado mi dice, lui vorrebbe inserire la condizione tipo dato uguale a meno 1 oppure, oppure minore di 0 direttamente in questa condizione qua. Allora questo ha due problemi, si può fare con un po' di aggiustamenti, però cerchiamo di capire i problemi. Il primo problema l'ha già scritto lui in chat, dice, eh, però se facessi così cosa succede? Che questo test qui non mi serve, questa parte, questo IF, else non, non mi serve, acquisisco il dato e poi se il dato che ho letto nell'iterazione precedente era meno uno, mi fermo, non farò più iterazioni future. Quindi di fatto questo dato qua che ho letto, se vale meno 1, all'iterazione successiva, torna su, lo trova uguale a meno 1 e dice ok, è meno 1 quindi mi fermo ed esco. Okay? Il problema qual è? Il problema numero 1? Eh, che queste istruzioni, in questo caso, verrebbero eseguite comunque. Verrebbero eseguite comunque e quindi sommerei al totale il valore di meno 1 e lo conterei come se fosse un dato valido. Verrebbero eseguite comunque se tutto questo if venisse cancellato perché non serve più a questo punto. Eh, per far sì che non vengano eseguite, e questo meno 1 non deve essere contato come dato, no? puzza un po', non va bene, eh, allora sarebbe opportuno rimettere, lasciare questa if. Però a questo punto se lascio questa if, controllo una condizione, poi subito dopo la ricontrollo la stessa condizione, faccio due volte lo stesso lavoro, mi piace di più la soluzione col flag, che è più esplicita. È più esplicita perché vi faccio vedere che il controllo è esattamente qui e... Il flag mi salta una situazione che poi userò per decidere di bloccare il ciclo. Quindi questo è un primo problema all'interno del ciclo. Il secondo problema è che se mettessi dato uguale 1, questo dato diventa una variabile di controllo del ciclo e dovrò ovviamente ricordarmi di inizializzarlo a un certo valore iniziale. Questo valore non verrebbe mai usato nei conti, perché in realtà questo valore, se io metto qua un qualunque numero subito dopo purché sia diverso da meno 1, subito dopo questo numero viene sovrascritto dal valore inserito dall'utente. Quindi devo inizializzare una variabile a un valore fittizio che mi serve solo per poter entrare nel ciclo. Si può fare, eh? le variabili sono nostre, nessuno ci vieta di, di, di, di usarle come vogliamo. Però un pochino forse meno leggibile. Questo dato ovviamente qualunque valore, qualunque valore, valore diverso da meno 1, mi fa entrare nel ciclo. Quindi se vogliamo una, un po' una sentinella al contrario, no? un valore finto che mi permette di iniziare l'esecuzione. Poi ci sono i valori veri e poi ci sarà la sentinella meno uno che mi fa uscire. In alcuni casi chiaramente si, ha, si adotta anche una strategia di questo genere. L'importante è chiaramente, visto che ho una, una, una condizione che verrà testata prima di leggere il dato vero, allora deve essere inizializzato in qualche modo ehm, ok vediamo un po' um, altri commenti vostri allora eh, lo rimettiamo a posto quindi questa cosa qui lasciamola come commento, è chiaro che se uno vede questo codice che poi adesso vi, vi pubblico con tutti i commenti messi dentro non capisce nulla se non ha seguito diciamo così, gli esempi che abbiamo fatto eh quindi questo qua lo possiamo lasciare anche così come alternativa e io ritorno alla mia versione not fine, che è quella alla fine mi pare più semplice. Nessuna delle altre versioni è sbagliata, quella col continua vero, quella col dato uguale a meno 1, facendo attenzione però ovviamente a questi casi particolari. Fabio mi dice che la media gli dà un valore sbagliato, però se non posso vedere, o ci fai vedere il tuo codice oppure altrimenti è difficile capire il perché ok quindi se vuoi condividere il codice voi volentieri diamo un'occhiata insieme se no possiamo guardare eh, a valle della lezione eh, l'altra osservazione che avevamo lasciato in sospeso da prima su, ehm, eh, su Antonio che diceva devo inserire se, come, come faccio a inserire numeri negativi e e Paolo più o tardi che dice eh, devo usare una sentinella in questo caso avrei una, una sentinella di tipo stringa. quindi facciamo una, una, una, una, una versione diversa eh, dunque facciamo. copiamo questo file e vediamo se funziona incollarlo, insomma numeri bis diciamo eh, faccio una versione separata per non, com per non complicarlo troppo se mh, non possiamo assumere nulla sui dati allora potremmo dire che l'utente no? se l'utente inserisce inserisce un asterisco l'inserimento termina ok allora, in questo caso togliamo queste cose, questi vari tentativi, tanto siamo in un file diverso. Cosa significa? Significa che come valore sentinella accettiamo un asterisco e non un numero. Questo forse è più pulito, però cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo separare la lettura dalla conversione in float. Quindi abbiamo, diciamo che il dato sarà uguale a questo input che è sotto forma di stringa ok? dato è una stringa in questo caso a questo punto essendo una stringa lo vado a confrontare se dato con la, con la stringa che contiene l'asterisco e allora in questo caso fine uguale true ed esco altrimenti eh, posso fare questa operazione ma prima di ciò dovrò convertire il dato in float perché il dato per ora era sotto forma di stringa Ok? quindi questo float che prima veniva fatto direttamente contestualmente all'input e quindi poi lavoravo solamente con numeri reali e quindi la sentinella me la dovevo giocare come un numero reale in questo caso invece Acquisisco l'input come stringa, lo analizzo come stringa, quindi la sentinella può essere tranquillamente una stringa eh, e, ehm, e però quando devo poi farci dei calcoli aritmetici devo ricordarmi di convertirlo, in, in questo caso sono nel caso normale, quindi conterrà davvero un numero, devo convertirlo effettivamente in float. Questo chiaramente ci risolve ogni problema di identificare dei numeri particolari perché la sentinella vive in un dominio separato che è quello delle stringhe e non è quello dei numeri reali. Cioè, proviamo a eseguirlo, giusto per verificare che non abbiamo fatto stupidaggini, 3, 3, 7, asterisco, la somma è 13, 3 più 3, 6, 6, 7, 13, 13 diviso 3, farà 4, sì, sembra giusto. Ehm, ok, allora tutti coloro che dicono che la media gli viene sbagliata siano meno timidi e uscite il codice, come si dice, Quindi non è un problema, guardiamo il codice, non c'è da, da vergognarsi di aver fatto degli errori, perché gli errori in realtà sono quelli che ci aiutano a capire eh, come evitarli in futuro. Quindi anche se il codice, ad esempio questo qui, vediamo, eh, se volete io lo inserisco qua, poi questo ovviamente essendo roba vostra, più uno, poi non lo condivido, questo è il vostro codice che mi dite che dà una media errata. Allora, eh, l'errore è qua. Forse sì. Que sicuramente c'è un errore qui perché questo count uguale count più 1 è indentato male. E come vedete, essendo indentato non sotto l'else ma sotto il while, viene eseguito in entrambi i casi. Viene eseguito anche quando dato è minore di 0. Allora, il count vale sempre 1 in più uno in più di quanto dovrebbe. Quindi io vi dico che è come se divide, anziché dividere per n, sto dividendo per n più 1, perché anche quando inserisco la sentinella, il totale non lo aggiorno, ma il conteggio sì. Ok? Quindi in questo caso, se vogliamo, sono gli spazi di troppo, no? che se io inserisco, lo vedete subito, inserisco 1-1 meno uno, e mi dice che il totale vale 1, ma la media vale un mezzo perché chiaramente il denominatore è aumentato di 1. Ok? Eh, non date mai la colpa al computer. Okay? Ah sì, ma sta arrotondando male. Sì, ma naturalmente attenzione che sono sull'ottava cifra, sulla decima cifra decimale, non su no, valori macroscopicamente evidentemente errati. Ok? Eh, quindi questo... Doppio, doppio gioco alla fine eh, prendiamo un dato e lo interpretiamo in due modi diversi o con questa contorsione diciamo così di data della sentinella è un valore speciale o un insieme di valori speciali oppure appunto eh, avendo un insieme di dati più ampi di input alcuni dei quali sono in realtà dei comandi tipo ho finito l'asterisco e altri invece sono dei dati veri che poi vengono elaborati. Eh... E questo, diciamo, tutto questo tipo di elaborazione va sotto il nome appunto di, di, di Sentinella, qui viene usato con esempi leggermente diversi, ma alla fine la sostanza è esattamente la stessa. Quindi lo ritrovate sulle slide, eh, volevo solo. Ecco, eh, commentare invece questo, ehm, questo punto in cui ehm, Noi abbiamo evitato il problema usando un, una variabile flag, però come discutevamo prima si poteva mettere anche direttamente nella condizione il fatto che il valore inserito è diverso dalla sentinella. E allora in questo caso avevamo inizializzato quel valore a qualche cosa <coughs> che mi permettesse di entrare nel ciclo. Quindi alla fine abbiamo, proviamo a fare il codice pulito, abbiamo due, due versioni, no? quindi questa che ho chiamato somma numeri e la chiamiamo la somma numeri con la eh, eh, flag, quella che usa una variabile flag, così la teniamo pulita, togliamo ciò che non c'entra. while continua ci potrebbe stare, il discorso del dato ci può stare. E questa è la versione pura con i flag, no? che è un pochino più complessa all'inizio perché deve gestire questi flag, ma, eh, ma alla fine tra le varie versioni che stiamo guardando è la più pulita, la più semplice. L'altra variante, che è quella che è seguita sulle slide e sul libro, e che abbiamo visto anche noi insieme non fa uso nessun flag ma direttamente controlla un valore quindi dato, supponiamo, supponiamo che sia dato uguale a meno 1 eh, e questa è la condizione di uscita quindi dato, finché il dato è diverso da meno 1 leggo il dato e vado avanti quindi se il dato qui sotto non scriverò dato uguale a meno 1 perché non ho nulla da fare qui e quindi dir dirò che se il dato è diverso da 1 faccio l'elaborazione. Allora, Questa è l'altra versione che non usa un flag, ma usa sempre un valore sentinella, in questo caso di meno 1. L'elaborazione nel caso normale viene fatta solo se il dato non è la sentinella, e questo per evitare che il, venga, che il meno 1 venga sommato al, to al totale, e poi viene testato nella condizione del while. Questo fa sì che all'inizio debba mettere, come dicevamo, un dato qualunque diverso da meno 1. Infatti, se lo dobbiamo inizializzare, ha un valore che tanto non serve a nulla se non per farmi entrare nel ciclo while. lo so, possiamo mettere 0 se 888 8, sembra strano. Purché sia diverso da meno 1. Quindi, anche questo funziona esattamente nello stesso modo. È un po' brutto, no, la slide sta dicendo io devo inizializzare una variabile a un valore finto, fittizio, inutile perché mi serve per entrare nel ciclo while e è quello che abbiamo fatto qua. Eh, a qualcuno non piace questo perché è un valore arbitrario già poco leggibile, poco comprensibile allora si può pensare di riorganizzare anche un po' il diagramma di flusso di questa operazione. Cioè in fin dei conti a che cosa mi serve questa istruzione? Mi serve per obbligarmi a fare queste, questo input almeno una volta. Poi farò i vari conti. Ma se io questo input, se, visto che lo devo comunque sempre fare almeno una volta, anziché complicarmi la vita per entrare in un while e farlo, potrei farlo direttamente prima del while, fuori. E allora non ho bisogno di inizializzare a un valore strano. Allora. Per fare questo ragionamento mi faccio un'altra un variante di questo, di questo codice. Così ne abbiamo poi 27, non capiamo più qual è. Eh? Incolla la chiamiamo la somma numeri, ah. trattino, eh. è modificato è un po' generico. Ma modificato. quindi ciò che sto cercando di fare è evitare questa inizializzazione qui come mi dice la slide non piace perché c'è un valore arbitrario questa inizializzazione mi serve solo per obbligarmi a fare questa input ma un altro modo per essere sicuro di fare questa input è farla e basta se la faccio prima del while sono sicuro di farla no? non c'è nessuna condizione che mi condiziona al fatto di farla o no e se la faccio prima del while, ovviamente il dato viene inizializzato con questo input e non serve nessuna inizializzazione farlocca. Ah, guarda, qui è più pulito. Leggo un dato, subito dopo testo se il dato è diverso da meno 1, perché se fosse meno 1 esco e basta. Non entro neppure nel while. E a questo punto questa if non mi serve più perché visto che la condizione della if è identica alla condizione del while è, di sì, è sicuro che se sono entrato dentro il while questa if mi darà vero è la stessa condizione e se, se fosse falsa questa della if sarebbe già stata falsa quella del while e quindi non sarei neanche entrato nel while oppure sarei già uscito l'iterazione precedente quindi anche questo non mi serve più via e quindi si semplifica sul primo dato attenzione che però così ho letto un dato solo perché la lettura del dato eh, la lettura del dato viene fatta una sola volta prima del while quindi questo programma è sbagliato così così è sbagliato perché viene letto un dato se il dato è diverso da meno 1 faccio il totale a un incremento della somma e poi ritorno al while dove leggerò di nuovo, lo, userò di nuovo lo stesso valore del dato senza averne letto uno nuovo. E quindi di fatto sto girando all'infinito, col, col primo e unico numero che ho inserito. E allora, per evitare questo, dopo che ho elaborato un dato, leggo quello successivo. Allora, questo qui lo vado a duplicare qua sotto. Lo incollo qua sotto. Quindi, qui leggo il primo dato. Se è valido, entro nel while, lo elaboro, attenzione, lo elaboro solo se è valido, attenzione come dice quello che dice Andrea, eh, se fosse il dato neg negativo, minore di 1, eh, cioè uguale, uguale al valore sentinella, io qua non ci arrivo mai, non ho più bisogno della if, no? ho già il while sopra, che se quella condizione è falsa non entra, hm? assumendo il meno 1 come sentinella, altrimenti mettere il minore di 0 come abbiamo fatto prima, ma è indifferente. Elaboro il dato solo se è valido, quindi solo se passa questa condizione che mi dice io sono un dato vero e non sono una sentinella e poi lo stampo, cioè, cioè poi lo acquisisco il dato successivo. Quindi come ultima istruzione del ciclo while leggo il dato che mi servirà all'inizio dell'iterazione successiva. Quindi nella prima iterazione elaboro il dato che ho letto fuori e leggo il dato relativo alla seconda iterazione. Questo dato potrà essere un dato valido oppure una sentinella. Se è una sentinella, esco subito dopo perché il while mi dirà non ripeto più. Se è un dato valido, il while mi farà entrare, mi farà elaborare il secondo dato qui e leggere il terzo qua sotto. Sono sempre sfalsato di uno. No? Vedete che l'ultima istruzione mi prepara già un dato che servirà nell'esecuzione nell successiva e quindi la prima iterazione ha bisogno che io legga il dato a parte preventivamente, a modo di inizializzazione quindi in questo caso si ripete due volte una lettura quindi pago <ride> duplicando un po' di codice però dall'altro canto è più semplice la logica perché non devo fare un'inizializzazione fittizia e non devo fare un doppio controllo, dato diverso da meno 1 qua e dato diverso da meno 1 qua. Che sia chiaro, tutte queste versioni sono tutte giuste, sono tutte equivalenti, nel senso che calcolano tutte la stessa cosa. Sono fatti in modo diverso, seguendo ragionamenti diversi. E in alcuni casi possono essere preferibili alcune, in altri casi possono essere preferibili altre. L'importante è che noi ci sappiamo giostrare, sappiamo adeguare il nostro ragionamento e poi tradurlo, diciamo così, nelle istruzioni che ci servono. Allora, vediamo, dedichiamo un attimo di tempo alle varie domande che sono comparse nel frattempo. Eh, Emanuele mi dice: L'ho fatto così. Eh, sì, è molto simile a quello che abbiamo fatto noi. L'unica differenza è che la I maggiore di 0, la somma è valida anche se fosse I uguale a 0, ma è un dettaglio. Se l'utente volesse. Inserire 50 caratteri diventa infinita per noi, mi dice Simone. No, scherzavo, quindi non, non, purtroppo non ho colto l'umorismo. Eh, però è chiaro che se l'utente deve inserire 50 numeri eh, dovrà inserirli lui. È infinita per l'utente, non è per noi programmatori. Nel caso inserissi meno 3, ad esempio il programma funzionerebbe lo stesso in questo caso. Non è meglio mettere minore o uguale di meno 1. Allora qui non c'è nulla di meglio o di peggio, nel senso che dipende tutto esattamente da, dalla specifica che abbiamo. Qual è il valore che fa terminare il programma? È meno 1? È qualunque numero negativo? È qualunque numero negativo dispari? Qualunque numero negativo che sia una potenza del 27? Decidiamolo e poi il programma dovrà fare così. In questo caso il programma accetta solo il meno 1 come valore terminale, sia questo programma che quest'altro. Quell'altro col flag avevamo deciso che qualunque numero negativo era interpretato come valore terminale. Sono scelte diverse, tutte legittime, l'importante è che sia chiaro e no? ben definito che cosa fa. Ok. Quindi è una cosa che sembra un po' strana no? di chiedere il dato prima del while, ma a volte, a volte si fa, portunto, bisogna ricordarsi. Eh, ecco, l'altra cosa da ricordarsi ovviamente fondamentale è di leggere poi il dato in fondo no? che questa istruzione la mettiamo al fine di un ciclo ma stiamo già pensando al ciclo successivo okay? e poi stiamo pensando al ciclo successivo tante volte ce la dimentichiamo perché ci sembra che in questa iterazione il lavoro l'abbiamo già finito e invece no mh? però ricade sempre una solita regola generale no? come faccio di aggiornare le variabili in modo che la condizione del while diventi falso Um, vabbè, Questo è quello che abbiamo appena visto. Poi sulle slide parla qua delle sentinelle che abbiamo già visto prima, che per noi era la soluzione principale. Quindi siamo arrivati a una casistica di fronte a un, un solo problema, siamo arrivati a una casistica e soluzioni varie, no? in un ordine anche diverso dalle slide, ma perché abbiamo seguito i nostri ragionamenti e le nostre conversazioni. Ecco, su questo, eh, questo percorso lo possiamo fare mille volte, no? eh, ci sono moltissime operazioni che richiedono l'uso di cicli, eh, alcuni li abbiamo già visti, eh, ma possiamo provare a dare un'occhiata insieme e magari fare quelli che non abbiamo ancora visto e che sono un po' meno ovvi. La somma di valori l'abbiamo già fatta 6 milioni di volte, eh, riconosciamo in questo codice la versione con l'input fuori dal while. Ma è una, è, non, è una delle possibili, possiamo usare una qualunque delle altre, in cui il accumulo dentro una variabile totale una serie di valori, in questo caso questi valori vengono letti da una stringa di input, e vedete che qua anche lui separa l'input come stringa la confronta con un valore sentinella che in questo caso lui ha scelto la stringa vuota, quindi quando batto invio vuoto senza scrivere nulla, è una stringa vuota e quindi viene considerata come termine dell'inserimento dei dati, un altro valore sentinella possibile sotto forma di stringa. Se non è una stringa vuota cerco di convertirlo in float e poi quindi lo accumulo, faccio il sommo, la somma e poiché ho fatto l'input prima del while la devo fare anche replicare come ultima istruzione, quindi applichiamo no, l'ultima tecnica che abbiamo usato ma il cuore di tutto ecco distinguiamo il cuore dall'infrastruttura, il cuore è questa istruzione qui, sto facendo la somma il resto è meccanica per acquisire i dati e ripetere quell'operazione finché ci sono dati da inserire quindi sul resto non c'è da pensare, non è nulla di specifico sull'algoritmo della somma, semplicemente ripeto una serie di dati e poi cosa ci faccio su questi dati? accumulo una somma eh, la media è la stessa cosa semplicemente devo porre quello che abbiamo appena fatto faccio in parallelo la somma e un conteggio dei valori e se il conteggio è maggiore di 0 stampo la media eh, Questo avere uguale a 0 matematicamente in realtà non ha senso perché se non ci sono dati la media non è definita no? non è che valga a 0 ma questo è identico a quello che abbiamo già fatto contare elementi Ecco, immaginiamo di avere una serie di dati e vogliamo sapere quanti di questi dati sono numeri negativi e quindi quanti saranno positivi. Ehm, quindi come posso fare? Beh, posso fare comunque un conteggio, ma un conteggio parziale. Quindi qui ho un contatore negatives che si incrementa ad ogni iterazione, ma non a tutte le iterazioni, solo a quelle iterazioni in cui il valore letto sia minore di zero. Quindi a differenza del count, che per, per sua natura, no? per sua semantica, si deve incrementare ad ogni iterazione, qui lo incremento solamente in quelle iterazioni in cui c'è un valore che mi interessa, ed è un valore di quelli che devo, di cui devo tenere traccia. E poi, come vedete, quella che ho chiamato prima, la meccanica è sempre la stessa, Uh, while è il valore diverso dalla sentinella, leggo il valore, leggo per la riga successiva, eccetera eccetera. Il cuore però questa volta sono queste due istruzioni. Se il dato appena letto soddisfa una qualche condizione, in questo caso il fatto di essere un numero negativo, allora lo incremento e incrementarlo vuol dire l'ho inizializzato a zero. Ricordiamoci sempre, ogni contatore, ogni accumulatore all'inizio lo devo inizializzare perché altrimenti sta contando le patate non sta contando a partire da zero un altro tipo di quindi in questo caso ho dei numeri negativi e conto quanti ne ho incontrati ma supponiamo invece di chiederci ma c'è almeno un numero negativo nella mia sequenza di dati? perché se c'è posso fermarmi perché mi interessava solamente sapere questo quindi leggo fino a quando non trovo un valore che corrisponda a una certa condizione in questo caso dice inserisci un valore che sia un valore positivo o minore di 100 ad esempio e quindi il valore valido è un valore che è maggiore di 0 e minore di 100 in questo caso ho trovato il valore che stavo cercando e non ho più bisogno di, di, di iterare. Quindi posso uscire subito da questa iterazione. Se invece non trovo quel valore valido, un numero pari, un numero compreso in intervallo, un numero che ha una certa proprietà, devo continuare a leggere numeri nuovi fino a quando non troverò un numero valido. Questo schema si basa essenzialmente su un flag, è uguale se andate a vedere il codice alla struttura del flag fine uguale false che avevamo fatto prima qui si chiama validance che fine ma è la stessa cosa è un ciclo in cui ciclo finché non devo uscire e acquisisco dei dati e quando trovo un dato di una certa prima l'avevamo chiamato la sentinella in questo caso si chiama un dato valido esco questa struttura è utilissima tutte le volte che vogliamo leggere un dato quando vogliamo leggere un dato dall'utente ah, inserisci un numero minore di 100 ok, se lui è simpatico e ti inserisce 200 cosa fai? se ti inserisce 200 gli dici senti per favore, ti ho chiesto il minore di 100 reinseriscilo di nuovo quindi quando noi vogliamo acquisire un dato dall'utente permettendo all'utente di sbagliare in un certo senso nel senso che se lui sbaglia glielo segnalo e glielo richiedo nuovamente allora in questo caso vuol dire che l'istruzione di immissione facciamola nel codice così ce la facciamo più nostra leggi dato quindi questo è il tipico codice per, le, per lettura di un dato dall'utente controllando che sia nell'intervallo giusto Qui, che sia valido in un certo senso. E quindi l'idea potrebbe essere, eh, esempio, leggiamo un dato, un dato intero tra 1 e 100. Ok? Quindi noi potremmo semplicemente scrivere dato uguale input, scusate, int di input di inserisci un numero tra 1 e 100. E finisce qua, print di dato. E qui ci stiamo fidando che se, gli, se dico all'utente di inserire un numero tra 1 e 100, lui mi inserisca 50 o 27. Però è un po' una presa in giro perché se io inserisco 200, lui è contento lo stesso. Allora vorrei validare no, questo valore, l'abbiamo fatto con le ore, i minuti, eccetera. Quando abbiamo fatto quell'esercizio delle ore di minuti, che le ore devono essere da 0,24, anzi 23 e i minuti tra 0,59, l'unica cosa che potevamo fare se il dato era errato, era di dirgli il dato errato e terminare il programma. Invece adesso che conosciamo i cicli possiamo dire: beh, visto che tu mi hai inserito un dato errato, per favore inseriscilo nuovamente. Quindi questa che dovrebbe essere un'istruzione semplice, noi la, possiamo, la dovremo ripetere più volte se l'utente ha sbagliato qualcosa e quindi eh, per quello ci chiediamo se il dato è valido eh, e iteriamo finché il dato non sia valido Cioè finché il dato continua a non essere valido detto in italiano finché l'utente non ha inserito un dato valido lo leggo e lo ripeto in questo caso eh, e allora a questo punto se dato minore di 1 o dato maggiore di 100 print, eh, di, stamperò eh, dato errato ripeti e invece altrimenti valido uguale true, ad esempio. Qui si può scrivere in tre modi diversi o quattro. Quindi, ad esempio, se inseriamo un numero 1 e 100, se scrivo 200 mi dirà questa if sarà vera perché ho scritto 200 che è maggiore di 100 e quindi mi stampa dato errato, ripeti. Torna su senza aver modificato la variabile valido che era e rimane falsa. E quindi mi chiede di ripetere, se io scrivo meno 40 mi chiede ancora di ripetere fino a quando finalmente non inserisco 2 e può stampare il 2 ed andare avanti. E quindi valido uguale true fa sì che questa while not valido si interrompa. se per caso il vicegeronamo avessi messo valido uguale true qua sopra sarebbe sbagliato perché non entra proprio nel ciclo while, quindi avremmo inizializzato il valore, la variabile di controllo al valore sbagliato oppure dobbiamo mettere un true qui, togliere questo not e invertire e mettere un false qua sotto ma a questo punto non si chiamerebbe valido si chiamerebbe errore while errore, while sbagliato inseriscilo. questo è un modo Uh, la, potremmo anche modificare questa istruzione come abbiamo visto prima duplicando la input per evitarci questa inizializzazione mm, volendo uh, però poi ci sarebbe anche questo if da, da modificare perché il while deve tenere conto del valore di validità uh, l'altra cosa che si potrebbe scrivere qui in questo caso ho, ho scritto l'if Diciamo che la, mi, mi indica la condizione di errore. Potremmo anche scriverlo, lo riscrivo sotto, invertendo la condizione e scrivendo se il dato fosse maggiore o uguale 1 and dato minore o uguale 100. Quindi la condizione di ok e quindi a questo punto sta, scambio semplicemente i vari vero e falso okay? quindi ho, inverto la condizione e ovviamente scambio l'if con l'else e quale dei due è meglio dipende chiaramente da quanto è complicato se è più facile verificare la condizione di errore se è, è più facile invece verificare la condizione valida no, dipende dal come ci troviamo tra l'altro questa condizione qua si può anche semplificare scrivendola con l'operatore concatenato che onestamente mi sembra anche più leggibile nel caso in cui eh, cerchiamo un, eh, un, um, di validare un dato all'interno di un intervallo okay? però di nuovo sono equivalenti no, le due modalità di scrittura dipende quale diciamo, incontriamo prima nel nostro ragionamento. Eh, Stavio ci dice che dobbiamo verificare anche che l'input sia un dato numerico. Sì, certo, tutto dovrebbe verificare. Adesso ci stavamo concentrando sulla validazione numerica, però se dovessimo verificare anche questo, eh, mi converrebbe, lo, lo scrivo sotto, dovrei innanzitutto separare il dato prima trattarlo come stringa, controllare if eh, dato.isnumeric, se non è numerico, allora dirò il dato deve contenere dei numeri, print deve essere numerico, altrimenti... Vado a controllare, altrimenti, no, else, converto il dato in un intero e a questo punto faccio quello di prima. Quindi ho un controllo in più davanti, attenzione con i vari else che si devono andare bene, così. Quindi faccio un controllo in più, nel quel caso stampo un messaggio d'errore, se ho passato questo primo controllo posso convertire il dato e allora a questo punto potrò controllare il valore numerico e solo se tutti gli se tutte le condizioni, effettivamente, se tutti i possibili trappole non è numerico, non è l'intervallo giusto, eccetera, eccetera. Se tutte queste trappole vengono superate finalmente è viva, ho trovato un dato valido e poi posso andare avanti nel programma. Um. print allora mi, mi dice Sabrina questa immagino che ti riferisca a questa print tu mi dici questa print dovrebbe essere sotto l'else perché così evitiamo di stampare dei dati sbagliati eh, capisco il tuo ragionamento ma il problema è che quando ho un dato sbagliato io non ci arrivo mai a questa print perché sono intrappolato dentro il while questo while è una trappola che mi fa uscire solamente se ho un dato valido alla fine, in qualunque forma, in qualunque delle tre forme che abbiamo visto, funzionano tutti nello stesso modo. Esco dalla trappola solo se è valido, altrimenti rimango lì per sempre. Possiamo invecchiare se lì dentro se non inseriamo un dato valido. Okay? Quindi di nuovo, distinguiamo il succo dalla meccanica. Il succo, il cuore del ciclo è questa istruzione qua leggo un dato. Tutto il resto è la meccanica per ripetere la lettura e tenermi bloccato lì finché questo dato non superi una certa serie di criteri di validità, che costruiamo con una catena di if, else if, flag che gestiamo, una cosa che potreste fare è andare a riprendere, vi ricordate l'esercizio della settimana scorsa, l'avevamo letto ore e minuti, e fare in modo che quando si verifichi modificare quel programma in modo che quando si, ve si verifica un errore una condizione errata torniamo su e chiediamo all'utente no senti inseriscilo di nuovo perché è sbagliato eh? reinserisci di nuovo la stringa mentre allora dicevamo semplicemente è valido o non è valido i minuti sono questi adesso eh, se non è valido te lo chiedo di nuovo là era molto complicato perché c'erano molte condizioni quindi ci sono questi flag da gestire e quando questo flag diventa non valido devo ripetere l'iterazione Um, ok per rispondere a Gabriele, uh, sì, uh, vi, vi, vi metteremo ovviamente uh, in condizione di avere un elenco di funzioni anche all'esame così come ce l'abbiamo adesso quando andiamo a cercare sul libro oppure su internet. No? Uh, diciamo, Lo scopo principale del corso non è impararsi le funzioni a memoria, ma imparare a gestirle in certo senso. Alessio mi dice: posso scrivere anche valido is not true. Uh, è abbastanza antipatico scrivere while valido is true oppure while valido uguale uguale true no? uh, si può scrivere, Te tecnicamente sono, sono, sono possibili però poiché valido è già a sua volta un valore true o false chiederci se valido è true, è, è ridondante no? è un po' come chiedersi, cioè, questo è già un valore booleano, lui dentro, dentro, valido, c'è già true oppure c'è già false, quindi è inutile richiedere se true è uguale a true oppure se false non è uguale a true. Quindi in un certo senso è ridondante, è, diciamo così, per alcuni può essere più leggibile, però è totalmente diciamo così, inutile in un certo senso. ok? quindi um, normalmente non lo si vede no? il suggerimento è che se tu confronti qualcosa con true vuol dire che ciò che avevi, ciò che stavi confrontando era già a sua volta un valore booleano che se era true allora ti, ti, può già essere usato direttamente lui come condizione del while o come condizione del if. Ehm, Tommaso mi dice se l'utente inserisce un valore float il programma mi dà errore eh, sì ti dà errore qua questo tipo di errore, no, scusate, eh, ti dà errore qua, perché isNumeric blocca le cifre eh, frazionarie. Solamente quest'ultima versione. Se tu lanci questo programma, chiaramente questa versione ti dà un errore sulla int, perché la int eh, presuppone che la stringa che riceve sia un, un valido numero intero. Hm? E, quindi sì, in questo caso, questo programma, nel caso di un input floating point, qua da errore, e qua invece nell'ultima versione, eh, che è stata suggerita da uno di voi, eh, invece ti intrappola, quindi te lo fa inserire una, una volta successiva. Come ho già detto più volte, questo tipo di errori che saltano fuori durante le conversioni, impareremo a gestirli molto tardi, perché non si riescono a gestire semplicemente con delle IF, perché altrimenti avremo miliardi di IF da fare a priori, ma impareremo a gestire le, le cosiddette eccezioni verso l'ultimo argomento, l'ultima settimana del corso. Ok, il ehm, massimo e il minimo ve lo, ve lo, ve lo risparmio, ehm, nel senso che anche qua il calcolo del massimo e il calcolo del minimo l'avevamo già fatto nei flowchart della prima settimana, qui è semplicemente tradotto in Python, dove eh, o ad ogni nuova iterazione, di nuovo qua il corpo, il cuore del ciclo sono queste due istruzioni, se il valore che ho appena letto è maggiore del più grande valore che avevo letto finora, allora il più grande che avevo letto finora non è più il più grande davvero e lo sostituisco con quello che ho appena letto. Quindi queste due istruzioni, se il valore che ho appena letto è maggiore del massimo, allora aggiorna il massimo e dagli il valore corrente è la logica per il calcolo del massimo. Se ci fosse un minore sarebbe la logica per il calcolo del minimo. Ok? E in questo esempietto lui fa vedere che prima del while legge due dati, perché chiaramente lui dice io non posso parlare di un massimo e di un minimo se non ho almeno due dati da confrontare, se ne ho uno solo non ci posso far nulla, quindi anziché uno, rischiare di leggere uno solo e poi dire alla fine non ho abbastanza dati, lui ne legge subito direttamente due, quindi questa è un'altra variante, come vedete non abbiamo degli schemi fissi, devi usare qualcosa con lo schema. Sono vari diciamo, schemi flessibili e ogni volta si adattano a seconda di quello che il programmatore al mente in quel momento usa uno schema piuttosto che un altro. Um, ok, uh, quest'ultimo, invece quest'ultimo esempio no, che c'è diciamo, cioè in questa sezione delle slide, ci dà un pochino più da pensare. Hm? Eh, confronto di valori consecutivi quindi ve lo lancio lì e poi magari ci pensate nei giorni eh, prossimi visto che siamo prossimi alla, diciamo, al termine della, della lezione eh, le due o tre domande a cui non riesco a rispondere adesso nella lezione eh, se rimanete ancora online dopo che chiudiamo vi rispondo volentieri via chat. Eh, allora eh, confronto di valori consecutivi cioè immaginiamo di leggere dei dati come sempre e chiederci se ci sono dei valori consecutivi uguali cioè l'utente inserisce 1, 7, 4, 9, 9 di nuovo e poi 4, 2, 1 allora ci, ci dobbiamo accorgere se un valore è uguale al valore che ho inserito prima questo è diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto finora perché finora prendevamo un valore poi magari lo sommavamo al totale facevamo operazioni del genere ma poi quel valore lì veniva perso veniva dimenticato, non ci interessava più in questo caso io eh, all'interno di un'interazione devo riuscire a confrontare un determinato valore che ho appena letto, quindi l'input che ho appena letto, eh, col valore precedente, cioè il valore che avevo letto al giro prima. Però attenzione che quando faccio value uguale eh, conversione di int della stringa letta, il valore che un attimo prima di questa istruzione, value era il valore vecchio, proveniente dall'iterazione precedente, ma un attimo dopo diventa il valore nuovo. Quindi questa variabile value non potrà mai contenere due valori contemporaneamente, quello vecchio e quello nuovo. Un attimo prima contiene solo quello vecchio, però da solo non mi basta per fare il confronto, per sapere se i due numeri sono uguali, e un attimo dopo conterrà solo quello nuovo. Allora, per fare questo giochino, mi serve una seconda variabile, che qui ho chiamato previous, cioè precedente, che si ricorda qual era il valore nell'iterazione precedente. E ad ogni nuova iterazione, quando sto per cambiare il valore, mi salvo quello che prima c'era nella variabile previous. E poi leggo quello nuovo. Quindi la variabile previous si salva il value, che adesso è qua in questa istruzione, in realtà proverrà dalla fine dell'iterazione precedente. Dentro value, lo salvo dentro previous e a questo punto posso leggere il nuovo value. Quindi dentro value qua sotto avrò il valore nuovo che ho appena letto, appena convertito. E dentro previous avrò la coppia che mi sono fatto del valore che aveva value un attimo prima. E in questo caso significa che ogni volta posso avere contemporaneamente la conoscenza dell'ultimo valore e del penultimo. Il penultimo l'ho salvato in previous. Li posso confrontare e dico questi due sono uguali oppure non sono uguali. Quando passo all'iterazione successiva, questo value che ho appena letto andrà a sua volta dentro previous, quindi l'ultimo diventa il penultimo, il penultimo viene perso per sempre e ne leggo uno nuovo e sono pronto per leggere uno nuovo. Eh, e quindi questa è una nuova logica come vi dicevo adesso ve la lancio così come, diciamo, come fine di lezione ci pensiamo, la potremmo usare per fare analisi un pochino più complicate di, di, diciamo, di sequenze di dati adesso questa sotto sommato, è un caso semplice un dato con quello consecutivo però possiamo anche pensare se, di chiederci eh, se ci sono sequenze di numeri tutti uguali o sequenze di numeri tutti positivi o tutti negativi o sequenze di numeri crescenti o decrescenti questi sono il tipo di esercizi che Dobbiamo cominciare, diciamo così, a, a, a gestire con questi cicli. Um, Andrea mi dice se manca un else nella riga finale. Um, no, perché in questo caso quando trova un numero duplicato semplicemente stampa questo messaggio ma poi continua a leggere i numeri. Okay? Non è che interrompe la le lettura quando trova un numero duplicato. E quindi il, quel numero viene comunque trattato, comunque gestito e poi mi predispongo a leggere quello successivo. Quindi questa input va fatta in ogni caso, sia che il numero sia duplicato, sia che il numero sia, sia nuovo, sia diverso dagli altri. Uh, Luigi mi chiede perché ci sono due input. Ci sono due input perché devo um, leggere il primo e il secondo dato per poter confrontare due dati consecutivi. Quindi io leggo un primo dato che diventa, qui sotto diventerà il penultimo, e leggo un secondo dato che diventerà l'ultimo. Eh, scritto così onestamente non piace molto neanche a me, no? nel senso che il, questo codice qua è preso dal libro, ma mh, non mi piace tanto perché qui eh, controlla se questa stringa, diciamo, il secondo valore può essere una sentinella vuota, mentre il primo invece no, non, non mi lascia inserire un valore vuoto. Eh, quindi non, non mi piace neanche, non piace neanche troppo a me il codice scritto così, era molto compatto per carità, eh, però il motivo è che prima di fare questo confronto, il, partiamo sempre dal cuore, il resto è meccanica, il cuore è questo, controlliamo un valore col valore precedente, prima di fare questa istruzione devo essere sicuro di avere almeno due valori, quindi opzione 1, ho letto questi due valori prima del ciclo, Opzione 2, ho un contatore per cui, che mi conta le iterazioni e se sono nella prima iterazione questo controllo non lo faccio e lo faccio solamente dalla seconda in avanti, è un'altra opzione. Ma la settimana prossima facendo esercizi magari abbiamo tempo anche di esplorare queste varie, di queste varie opzioni. Ci sono domande dell'ultimo dell minuto? Uh, Alessio non ho capito bene il senso di scrivere why not valido perché abbiamo detto che il ciclo continua quando la condizione non è falsa questo era nel qui, no? Uh, questo ciclo deve continuare quando il dato è sbagliato tutte le volte che il dato è sbagliato cicla è una trappola, l'abbiamo chiamata trappola prima e quindi uh, la condizione vera not valido vuol dire valido uguale falso la trappola è chiusa se, è valido, se, se la condizione è vera la condizione è not valido e quindi not valido uguale vero corrisponde a valido uguale falso quindi se valido uguale falso sono intrappolato l'unico modo per uscire dalla trappola è mettere valido uguale vero per mettere valido uguale vero devo aver fatto, passato tutti i controlli che devo fare mettere valido uguale vero rende not valido falso e fa uscire dal while. Questa è in sintesi di ragionamento. Anche qua, anche su questi flag, la tecnica di ntracing, con la tabellina che iterazione dopo iterazione fa vedere i vari valori, provate a usarla, anche su casi semplici, no? perché chiarisce un po' come girano anche questo tipo di variabili, soprattutto questa del valore, col valore precedente, eh, fa capire abbastanza bene, no? se uno prova a farlo a mano, qual è questo meccanismo. Ok, eh, giovedì ci, sarà un ci saranno degli esercizi, ma come sapete sono sempre relativi agli argomenti della settimana precedente, quindi saranno sui, sui condizionali, ma nel frattempo chiaramente potete cominciare diciamo così, a, a complicarvi la vita pensando anche a agli esercizi sui cicli. Eh, la settimana prossima, oltre diciamo, a completare, eh, non non non, diciamo, non non la settimana prossima non ha un nuovo argomento no? si continua sugli argomenti dei cicli completando alcuni dettagli tipo i cicli annidati ma concettualmente non c'è nulla di nuovo sono modi nuovi, modi diversi un pochino più complicati di usare le cose che abbiamo già visto alla fine l'istruzione è sempre quella il ciclo vedremo che si scrive come for e non solo come while ma è una piccola differenza sintattica quello che ci serve è una settimana per poter fare un po' di esempi di varianti, di esercizi per riuscire a diciamo, digerire un po' bene questo nuovo concetto di cicli. Io quindi vi ringrazierei, chiuderei la lezione qua, e ho ancora un paio di domande in sospeso ma appena chiudo la lezione su questi, con questi i vostri compagni diciamo così, parliamo direttamente in chat e risolviamo queste domande. Arrivederci al laboratorio di giovedì e alle lezioni di eh, lunedì prossimo. Ciao a tutti.